Non c'è mai mattino che mi possa svegliare, come il tuo sorriso che mi sappia entrare. Con un raggio di sole che mi possa offrire, un bocciolo di rosa come il tuo buon cuore. Non c'è mai una stella che mi possa rapire, come i tuoi bei occhi che mi fanno brillare. Sotto il guanto dal cielo e non c'è mai aquilone, come le tue gambe che mi faccia sognare. Se... Sbaglio è l'ultimo sole, sia l'ultimo abbaio, è l'ultimo viaggio con te senza meta. Voglio gridare. Non c'è mai un vino che mi possa stordire Come la tua voce, non c'è scorzo limone Così aspra e più dolce di quel tuo respiro Se deve essere amore, che si sa piangere Se vuoi la mia, apri il cuore Che l'ultimo assalto sia l'ultimo artiglio che sia Sei sì, ancora più caldo di una coperta Voglio gridare il tuo nome con tutta la forza con tutta la forza Questa è con tutta la forza dal titolo all'album del 1996. A voi.